Come dovrebbe mangiare una persona che sia malata di Covid-19 e rimane a casa? Ci sono delle indicazioni riguardo? Vediamo! Buongiorno e bentornati a tutti! Vi ricordo che ricevo per visite dal vivo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno, faccio anche visite online, e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.ditecuriosity.it trovate tutti i contatti. In questo video mi occuperò dell'alimentazione migliore per chi eh, contrae eh, la malattia da coronavirus e rimane a casa. Non mi occuperò ovviamente di chi deve andare in ospedale perché a loro ci pensano i medici. Eh, sarà un video all'inizio eh, relativamente tecnico che però poi arriverà alla fine a dare eh, consigli estremamente pratici da mettere in atto per convivere al meglio con la malattia e rimane in forze durante la convalescenza. Le informazioni di questo video derivano direttamente da un documento pubblicato dalla ESPEN, ovvero la Società Europea per la Nutrizione Clinica e il Metabolismo. Gli stessi autori di questo documento, però, ci tengono a specificare che le loro informazioni non derivano da studi diretti sulla malattia, piuttosto sono figlie della conoscenza attuale adattata agli effetti della Covid-19 cominciamo con l'energia il documento si concentra sulla con necessità di evitare la malnutrizione quindi di evitare di avere un apporto calorico troppo basso eh, consiglia infatti eh, un minimo di 27, un massimo di 30 kcal per chilo di peso vuol dire che per un uomo di 80 kg eh, dovremmo stare intorno a 2200-2400 kcal la soglia più bassa si consiglia per le persone con più di una patologia e maggiori di 65 anni in ogni caso eh, si nota che gli autori vogliono dare maggiore enfasi al non ad evitare la malnutrizione perché il queste calorie sono abbondanti. Per esperienza dico che è molto difficile trovare una persona soprattutto over 65 che mangia più di 2000 calorie. L'apporto proteico è importante. Espen ci dice che dobbiamo arrivare a un grammo di proteine per chilo di peso o addirittura superarlo se ci sono patologie in atto. Ehm, attenzione perché 80 grammi di proteine per l'uomo di 80 kg di prima non sono 80 grammi di carne, sono equivalenti più o meno a 350 grammi di petto di pollo quindi eh, il mio consiglio è quello di distribuire apporti proteici durante la giornata quindi cambiare spesso eh, gli alimenti e mangiare un po' di tutto la carne, il pesce, i legumi eh, I latticini, le uova. Per quanto riguarda carboidrati e grassi, vanno usati per arrivare alla quota calorica necessaria e eh, dare maggior risalto al consumo di carboidrati piuttosto che a quello dei grassi. In caso non si riesca a mangiare correttamente potrebbe essere utile un multivitaminico. Eh, L'espen mette in risalto l'importanza soprattutto della vitamina D e della vitamina A, in quanto si è visto che storicamente nella, nelle altre infezioni. La carenza di queste due vitamine causa una manifestazione dei sintomi più grave, quindi magari l'utilizzo di anche supplementi di queste vitamine potrebbe essere utile. Attenzione però perché queste due vitamine sono accumulabili nell'organismo, quindi possono dare tossicità. Consiglio quindi di non superare mai la dose consigliata magari sulla confezione del, dell'integratore che si sta utilizzando. In generale comunque se si ha carenza di vitamine o di minerali come selenio, zinco, vitamina B12, B6, acido folico è più facile che l'infezione sia più grave. Quindi conviene sempre magari avere un supplemento multivitaminico come dicevamo. Una cosa che voglio sottolineare è che le linee guida ESPEN suggeriscono di non abbandonare l'esercizio fisico perché l'esercizio fisico aiuta anche in caso di malattia a contrastare i sintomi. Infine, in caso di necessità, come per esempio se c'è nausea o vomito molto forti, eh, si consiglia di utilizzare preparati proteici liquidi che possano dare eh, un apporto nutrizionale adeguato al posto dei pasti solidi una o più volte al giorno. Bene, questa è la teoria. Vediamo adesso come si mette in pratica. Prima di tutto, pensiamo alla quota proteica. Eh, a colazione consumiamo del latte vaccino oppure latte di soia che sono comunque alimenti proteici oppure facciamo una colazione salata eh, per quanto riguarda pranzo e cena possiamo utilizzare dei secondi proteici altamente digeribili come le uova o il pesce eh, che sarebbero comunque l'ideale ma in ogni caso se non ci sono problemi particolari dal punto di vista di nausea vomito o comunque di alimentazione possiamo utilizzare anche eh, prodotti vegetali come per esempio eh, i, i legumi la, i prodotti a base di grano saraceno o quinoa che sono molto proteici eh, la carne bianca va bene un po meno la carne rossa in ogni caso è bene variare durante la settimana non mangiare sempre le stesse cose dato che dobbiamo mangiare molto potremmo fare primo e secondo sia a pranzo che a cena oppure comunque mettere il primo a pranzo e un po di pane a cena eh, idealmente sarebbe meglio che fosse integrale in modo tale da avere più nutrienti, più fibre, più proteine, più minerali all'interno di questi alimenti. Consiglio di evitare cracker, grissini e gallette perché sono nutrizionalmente molto poveri e ad esempio eh, a parità di peso i cracker hanno 20 volte i grassi che ha invece il pane. Per quanto riguarda i minerali e le vitamine Facciamo abbondanza di frutta e verdura durante la giornata in modo da non andare in carenza. Usiamo il nostro integratore di vitamina D a basso dosaggio, quindi 1000-2000 unità al giorno. Possiamo utilizzare questi alimenti anche durante gli spuntini se vogliamo, ma io suggerisco di aggiungere oltre questi anche la frutta secca, quindi noci, mandorle, pistacchi non salati, in modo che possano fare anche questa da fonte ulteriore di minerali e vitamine. Il pesce di mare pescato è un'ottima fonte di omega 3. Gli omega 3 sono antinfiammatori, quindi molto utili. Eh, la vitamina A la troviamo nelle carote, nei peperoni, nei pomodori, nel tuorlo d'uovo, negli spinaci. Infine, cerchiamo di non utilizzare oli di semi, ma utilizziamo soltanto olio extravergine d'oliva. Un multivitaminico, come dicevamo prima, potrebbe essere utile, ma se riusciamo ad avere una dieta completa potrebbe non essere necessario. In caso non si riuscisse a mangiare abbastanza ci si può rivolgere ai prodotti proteici o comunque sostitutivi del pasto eh, da, in polvere da sciogliere in acqua o in altri liquidi e consumare durante la giornata. Eh, questi prodotti ne esistono tanti in commercio quindi per conoscere qual è il migliore adatto a voi consiglio di rivolgervi a un nutrizionista anche a distanza. Bene, questo è tutto. Spero di essere stato utile con questo video. Se avete domande, fatele qui sotto senza problemi. In descrizione vi lascio anche il link alle linee guida ESPEN se volete approfondire. Se vi piacciono i miei video sull'alimentazione, continuate a seguirmi. Ci vediamo la prossima volta. Buona giornata.